Ben ritrovati osservatori di live su Twitch. Contro ogni pronostico siamo di nuovo online. Sì, oggi faccio <ride> il paraplegico della live. Ho deciso di cambiare angolazione, <ride> ma vediamo se funziona. Io proprio mi metto in versione divanetto, guarda. Sì, esatto, però non quello di plastica nera, per favore. No. Intanto <ride> parlo <ride> con Orbeck perché ha una pergamena da dargli. Al contrario di Alessandro, che ha qualcos'altro da dare su quel divanetto. E dalla pergamena di Logan, oh. ho fatto una scoperta notevole. Appartiene al famoso Logan Gran Cappella. No. Un maestro stregone, che v rimpiange tuttora. La sua pergamena è qua, nelle mie mani. <ride> Questa stregoneria suggerisce quale fosse l'oggetto delle ricerche di Logan. No, però devo un po'. Rivela che la sua attrazione per gli esseri viventi è simile a quella manifestata per l'oscurità. E poi la lancia dell'anima, vabbè, Signature Sorcery of the Sorcerer. Questa lancia è in grado di penetrare ogni corazza ed è prova dell'abilità. Veramente deludente questa descrizione. Allora, ritorniamo nelle prigioni di Iritil senza passare dal via, perché in questa maniera potremo aprire delle celle, una, cella, e poi andare dal boss. Boss delle torte? Dal boss delle torte. Eccolo qua. Usata chiave del carceriere. Siamo andati velocissimi. Non credo alle mie pupalle. <coughs> <ride> e ci prendiamo le ceneri del prigioniero. Le tue pupalle? Fantastiche Che cosa assolutamente inutile. Eccolo, eccolo. Allora vi ah, alzo ah, un po', oh. Oh, so. Ma io penso che sono veramente... AGHIIS! I danni sono veramente fuori scala, io penso che mi nerferò, tra poco, automaticamente, scegliendo un'altra arma in cui non siamo proficienti. Le mie nocche sono le gemme dell'infinito, così giusto, per, per riprendere un po' il filo della, della chat e qua abbiamo la versione madre teresa di calcutta delle carceriere sì. hanno tutto un altro tipo di moonset eccolo qua, palle di fuoco utilizzano un pugnale e probabilmente usano il fuoco della profana, eh, profanala capitata <ride> Benissimo, benissimo. La capitale profanata. Eccolo qua il fuoco della capitale profanata. Protetto da queste maiden in bianco. Perfetto. Tra l'altro vi ricordo che eh, siamo in live. Cosa che non abbiamo detto all'inizio, se non me ne foste accorti. Eh, come ogni mercoledì alle nove e mezza. siamo in 9, e quindi... Quei nove che ci stanno seguendo. Se non si sono iscritti, iscrivetevi subito perché a 50 sblocchiamo tutte le cose e rilascerò mia madre dal seminterrato dove l'ho rinchiusa. <ride> Dalle segrete di Villa Giosecchi. Esatto, eccolo qua, l'arco potenze è potente e ammazza demoni. L'arco potenze! tramandato in una terra orientale dove si dice venisse utilizzato per distruggere i demoni cornuti. Poverini. E comunque Ale, se vuoi una luce migliore sulla tua faccia, devi migliorare. Devi migliorare il tuo karma. Ah, pensato alla mia faccia. Quella mi sa che non c'è speranza. Avvertitamente, svegliato uno dei due Mimic. Buca Pugnale dell'ancella e scudo della Gloria. Ma uccidiamo anche l'altro Mimic. <ride> oh, mamma mia, non avevo... Stamina per... Rollare Come disse Snoop Dogg Dopo aver giocato una partita di baseball Cosa disse Snoop Dogg? Dopo aver giocato una partita di baseball Non avevo ah. stamina per rollare Ah beh certo no. Snoop Dogg può rollare sempre Ricordatelo <ride> Come noi abbiamo uno stomaco aggiuntivo Per mangiare i dolci Snoop Dogg ha della stagna, st Stamina aggiuntiva della per rollare. Della stagnola Snoop Dogg si dice che le ancelle, quindi queste sono ancelle, pensa, le ancelle di Dark Souls 2, che erano le ancelle, sono state strippate da questo titolo, dal fandom che ha sotterrato di fango Dark Souls 2, e adesso gliel'hanno dato a queste tizie qua il titolo di ancella. Mm. Mai visto. Credo. Godessero nell'infliggere dolore. Quindi è il boccaloni lore, la rivincita del boccaloni lore questo. Ma no, è bellissimo Dark Souls 2. Io amo Dark Souls 2. Lo amo, è stato il mio primo Dark Souls sarà per quello. Cioè tu hai iniziato con Dark Souls 2? Sì, sono andato da Game Stonks. E, ah, ok. Eh, esatto. E un tizio con la barba, che mi stava da simpatico, che non... Non ero io. Non eri tu. E mi ha detto, cosa stai cercando? E io gli ho detto, ma... Un videogioco forse? Non ne abbiamo. Ti ne... risposto. Esatto, abbiamo e scritto. poi ti ha detto. Mani in alto. Questa è una rapina. <ride> <ride> <ride> Vuoi fare un'assicurazione sulla rapina che ti sta bene facendo? Quindi, scusami, disposto, per, no. per sottolineare la professionalità di GameStop, sto coglione con la barba, che ti ha consigliato il peggiore Souls della storia? No, in realtà li voglio molto bene, perché sennò non avrai mai iniziato a giocare ai Dark Souls. Lo scudo della gloria è decorato con motivi floreali, in celebrazione di glorie passate. Offre la stabilità tipica degli studi grandi, ma rallenta il recupero dell'energia. Forse la gloria è la madre della pigrizia, Ma che ca... Sì, ma ragazzi, è chiaro che non è morto in tempo, Solo il 21,51 non ha fatto niente, ha solo letto l'inventario. Cioè, se moriva leggendo l'inventario, potevo morire leggendo l'inventario. <ride> ecco, ma da quando ecco, hai il collo ecco, di corpo eccolo, qua? Eccolo, eccolo, eccolo. C'è il collo. Sì, eccolo. Oh. Sei, eccolo sei. Ti faccio notare che l'armatura sulle pieghe della panza si muove come se fosse grasso. Mio vecchio amico. E guardate che arma che ha in mano è importante l'arma che hai in mano Sigurd. Quanto è stato 8 metri prendere su questo signore dei tizzoni? E questo gigante ha una faccia nonostante abbia un buco nell'armatura per vederci a richiamo dei giganti di Dark Souls 2 perché perché stai andando di lato? Io lo sto ignorando perché mi serve questo drop per sconfiggerlo. Il Signore delle Tempeste. È già morto l'altro, no? No, eh. guarda, Guarda che tega che gli ha tirato appena adesso. Quindi è potentissimo. Forse era meglio se non la usavi comunque, perché mi sembra che è peggiorato di brutto. Ma è morto l'altro? Eh sì che è morto ma che cazzo che sfigato adesso muori anche tu ragazzi ragazzi 21,54 attenzione. attenzione ecco qua ecco qua o la segna io penso che la realtà aumentata sia proprio nata con l'intento di qualcosa di porno e dopo è stata presa <ride> da videogiochi eh, non c'è il dubbio anzi probabilmente probabilmente, prima tutto è nato da un progetto militare, probabilmente un progetto militare porno, <ride> e, do e dopo è passata tutto il resto. In cosa, scusa? Eh, perché sai che tutti, tutti i più grandi traguardi tecnologici sono o derivati dal militare o derivati dal porno. Secondo me la realtà aumentata è derivata da un progetto militare porno. Ma scusa, ma ce la fai? Dai, ma manca pochissimo. È la seconda volta che stai lì lì per morire e lui è praticamente morto. Oh, oh alleluia, alleluia! Alleluia! Alleluia! Scudo perforante, eh, tizzoni, anime, tutto il set di Caterina, una seconda spada che fa esattamente la stessa cosa che fa la spada che ho in mano. Ma scusami, cioè, è appena morto quell'altro e già è, era nelle saccocce del, del boss. Yorm discende, attenzione, attenzione, mi raccomando. Discende da un antico conquistatore. La gente stessa che aveva servito gli chiese di far loro da guida con la potenza della sua spada e del suo scudo, che non c'è, impenetrabile. Da chi discendeva? Yorm Question Time Dall'ultimo gigante di Dark Souls 2, da Walnir, da Sullivan, Sullivan quello di Monster Co? Sì, oh. ok il solitario Jorn divenne un signore dei tizzoni per mettere a tacere la fiamma profanata e allora la fiamma non è stata creata da lui che diventa signore dei tizzoni, descrizione dell'altro oggetto che non mi ricordo qual è dannazione ben sapendo che il signore lo faceva con intenti poco sinceri viaggiamo verso l'altare del vincolo così deponiamo la sua testa sul trono e leggiamo le, quello che può trasmogrificare -ri -ri Ludlet. Ah giusto, scusate, il question time, eh, la risposta ovviamente era eh, Walnir. Nelle descrizioni di Warning. sappiamo che lui è un grande conquistatore. Mentre qua le ceneri che gli abbiamo portato all'ancella, eh, sbloccano il set di Carla che dobbiamo ancora incontrare, infatti adesso andremo a liberarla. E i guanti e il set di Xanthos. Il set di Xanthos sono il simbolo degli studiosi di stregonerie perdute e il numero di medaglioni ne indica i successi. Li indossano con orgoglio, anche se il significato non è evidente per tutti. Si dice che le stregonerie dorate permettono di manipolare la luce stessa e ciò si legge anche nelle, nei miracoli legati a Ula Sela ma il fatto che gli stregoni ramati poi studiassero le stregonerie come si vede nella capitale profanata è, è, non lo so, mi sembra un po' un misto mare mm? non proprio esatto, bravissima nei file buttano l'amo e non tirano su un cazzo tirano su i boccaloni sì, avviamo il trasferimento per leggere Cosa ci dona Yorm? Eccolo qua. Il macete pesante era <coughs> solito combattere in prima linea con il suo fedele scudo, che è questo. Un giorno al suo macete venne aggiunto un appiglio per la mano sinistra, permettendogli di combattere con uno stile inimitabile. E perché? Beh, venne... è un indice. Venne aggiunto un appiglio alla mano sinistra perché... Quando era signore, Iorm era solito combattere in prima linea senza mai retrare, ma dopo aver perso chi cercava di proteggere, abbandonò persino il suo scudo. Va bene, andiamo a liberare Carla la strega sudicia. Chiama proprio così, vero? Carla la strega sudicia. La strega sudiciona bracalona. Oh no, ma i miei pantaloni bracaloni. <ride> Vabbè, eh, io apro questa porta con la chiave del carceriere e libero la strega, di cui abbiamo già trovato le vesti. Okay. Quindi perché ce le ha qua? Eh? Le cose non tornano, eh? Mm. Bravo. Se <coughs> vi foste tutti dimenticati di me, quanta gentilezza. Fa piacere sapere che una piccola eretica come me attiri ancora l'attenzione. Non fai parte di quella feccia, vero? Ti chiedo perdono, ti ho scambiato per uno di quei parassiti. Cosa ti porta qui? Questa terra è ricca di mostri e io non faccio eccezione. Offriamo aiuto perché è molto importante per noi questa. Una disgustosa figlia dell'abisso is that che faccio da cazzo? Non siamo un uomo comunque qualunque Ero eh? stanco di questa Il Mio nome è Carla e il mio sport è darla. Allora, uh... <ride> que questo questa è no body shaming, ma qualcos'altro. Sì, sembra proprio un frammento di mano, sembrava un eh sì. eh, Cioè, eh sì. Vai Carla. Carla. Ah. per favore vieni fuori. Ti sto cercando. Dove sei Carla? Carla. C'è Gollum in stanza dietro il green screen che sta spennendo la, la biancheria. Carla, vicino a Greyrat? Ah, eccola qua. Giusto, era sotto il ponticello. A sinistra, a destra, <ride> sotto il <ride> marco. <un> Sei... <ride> Fai un giro su te stesso. Posso solo offrire la mia stregoneria. Le mie abilità sono del tipo più riprovevole, però. Credi, chiedi di apprendere le stregonerie oscure. Uh, intanto parliamole. C'è una cosa che devi sapere. Esiste un'oscurità nel cuore degli uomini. Temo che dovrai esplorarla che essa ti appaia come uno specchio, o che porti in vita, memorie dolorose. Dipende solo da te. Non avrei paura, nessun giudizio su di te per la tua decisione. No, no. Va bene. Eh, apprendiamo le stregonerie oscure. Per ora, loro, eh, lei conosce solo affinità, una stregoneria oscura, proibita. E ci sono tutte le umanità che evoca una manifestazione fisica dell'oscurità dell'uomo, sembra nascere dall'invidia forse dall'amore, e insegue il proprio bersaglio senza sosta. Anche se, come spesso accade, i desideri umani non portano altro che dolore e disdetta. Questa lama, è tramandata da madre a figlia, chi era la madre di questa strega Carla? Eh? Eh? Qualcuno in chat che può ipotizzare? Io dell ipotesi le ho dell'ipotesi in Leo. Doveva essere utilizzata per proteggersi o per porre fine alla propria vita. La giovane la brandì una volta soltanto. Vediamo il tomo della piromanzia. Di Quelana. Strega di Elisabeth, una piromanzia affascinante. Molto bene, come desideri, farò del mio meglio. Non Vediamo. So, cambiare questa inquadratura, che se non ho quelli lì, dei video per guardare sotto le gonne delle persone. Sì sì esatto Grazie Allora Frusta di fuoco Creata da Kelana Figlia della strega di Isalit. Chi la utilizza Deve manipolare le fiamme Con la forza di volontà La piromanzia consiste nel controllare il fuoco E sapere che Mie Invece La tempesta di fuoco Una simile tempesta Che pisce E Il legame Avanzata di Kelana Costringe il nemico A combattere per te Questo è molto interessante la fiamma a te tutti i viventi e tale rapporto è parte fondamentale dell'arte della piromanzia. Allora, eh, sua madre, secondo me. Allora, ci sono due opportunità: o è una citazione di Yuria, di Demon Source, o è la strega con cui eh, aveva un rapporto. Eh, come si chiamava intimo? No, intimo. Ah, intimo. no, quello che abbiamo trovato l'altro giorno prima di entrare nelle celle di Ritil, dai. Quello di Dark Souls 2, con la Murakumo, come si chiamava? Gonzo. Gonzo, esattamente. Alba, bravissimo. C'è scritto anche nella descrizione. E infatti la loro storia è finita in tragedia. Tragedia. Con un nome così non poteva finire altrimenti. Fiamma nera. Uh, scoperta dei guardiani della cripta dopo la corruzione del Signore Supremo Wolner, a opera dell'abisso, cosa che sapevamo già. Le nere fiamme dell'abisso non gettano ombre, si dice che rappresentino il misterioso fuoco dell'umanità, ma dicono tutte la stessa cosa queste piromanzie. Che palle! La sfera di fuoco nero, anche questa derivante da Wolner. La fiamme nera infligge danni d'oscurità e il suo impatto è letale. Che palle queste descrizioni! Non voglio neanche avvicinarmi a un tomo divino, né ai cosiddetti miracoli. Chi utilizza i miracoli sa bene che devi starmi alla larga. Ti prego dunque, non torturarmi così. E invece sì. Come uh hai -huh. potuto? Ah, lo so, ti devo la vita. E sia, lo farò. Ma questa volta soltanto. Perché a noi interessa salvare dall'oscurità Irina. Protezione profonda. Studiato dai diaconi della Cattedrale della Profondità. Potenzia leggermente l'attacco, assorbimento di danni e resistenze, e aumenta la velocità di recupero dell'energia. Una bomba. Anticamente, le profondità erano un sacro luogo di pace, ma col tempo molte orrende creature vi si annidarono. Questo racconto. L'oscurità, eh, le profondità, e non l'abisso. Questo racconto offre la protezione necessaria. È un miracolo oscuro, erosione, sempre nella cattedrale delle profondità. Evoca uno sciame di insetti che infestano le profondità e hanno piccole mandibole rivestite di denti filati che squarciano la pelle, come ci descrive Irina. Lama oscura, 25 a fede, eccola qua, questa useremo. Miracolo della chiesa nera di Londra, usa l'oscurità per rinforzare l'arma destra. Si dice che Lilian, la terza figlia tra i fondatori della chiesa nera, narri storie che parlano della sofferenza dei vacui. Il voto del silenzio, miracolo della chiesa nera di Londor, impedisce di usare la magia, PvP praticamente. I membri della chiesa nera sono esperti spadaccini che portano con sé il grave silenzio che avvolge Londor, mentre la seconda morte benedice i cadaveri trasformandoli in trappole. Terra dei Vacui è una società di non morti composta di cadaveri e delle tristi ombre di chi ha vissuto nel peccato. È forse necessario riflettere su una tale benedizione? Possiamo dare il carbone profanato. Dove hai trovato questo carbone? C'è troppa oscurità in essa, l'abisso nelle sue profondità. Tu combatti per la fiamma, per i tuoi simili, proprio come me. Siano maledetti dal nostro destino, ma c'è ancora speranza, non credi? Non sarebbe affatto contento di sapere che noi invece ci siamo schierati con la chiesa nera di Londor. È come se non bastasse un altro Mimic. Eh, praticamente ci sono più Mimic che scrigni reali in questo gioco. Un altro simbolo dell'Avarizia è una lancia cerimoniale che adesso leggiamo subito, se non me la dimentico. <ride> uh, cosa è successo? Niente, <ride> è che è frustrante vivere nel futuro, sai? Lancia rituale appannaggio dei cavalieri della luna oscura. Cominciamo già a parlare di lune oscure. Prima che Sullivan si dichiarasse gran sacerdote, un golpe praticamente. Può essere utilizzata anche come bastone. Le stregonerie lanciate con quest'arma dipendono dalla fede molto fico. Se fossimo anche degli stregoni. Pensano che io non abbia i sopraccigli o le sopracciglia. Come pensano? Quando non è assolutamente non è vero semplicemente sono nascosti da, dal design dell'occhiale. Io posso confermare in chat che non ho mai visto le sopracciglia di Ale. No. Può anche confermare che non mi ha mai visto, cioè io sono una renderizzazione 3D In realtà nessuno di voi ha mai visto Alessandro Mi state no. semplicemente dando corda, Alessandro non esiste se non nella mia mente Esatto, è tipo The Others mm. <ride> Loro del canale E qua possiamo tendere un agguato a due personaggi molto particolari Non possiamo tendere un agguato a proprio nessuno. Ah, ecco qua. Ti piace? Ma eh, stanno capo. Perché avete le armi di Fortnite adesso? <ride> no, no. Mi spieghi un attimo. Non abbiamo le armi di Fortnite. È Tutte viola. Tutti... Usiamo tutti quanti le armi della luna oscura. Ah, scusami. Sì. Pensavo di cominciare a vedere skin strane tipo gli X-Men. questi no. ganker Perfetto. Lance doppie di Drang, Piedi di lance dei cavalieri di Drang, discendenti di una terra nota per la leggenda del vincolo del fuoco, Lake. Quando i cavalieri si sciolsero, quando l'ordine di questi cavalieri si sciolse, molti divennero mercenari in terre straniere, tipo questa, dove le loro tecniche di combattimento senza scudo li rendevano guerrieri temibili. E mi sembra anche una bellissima arma, solo che richiede anche forza. Peccato. E adesso giochiamo a sgama il gigante vivo. Sgama gigante vivo? Beh, eh, sarà questo qua disteso così? Sarà no, sicuramente è, è vicinissimo il, il picco dell'arcidrago. Eh? Guardate là in fondo. Mamma mia. Sembra quasi quindi, di poterlo toccare. Anche i draghi sono tesserati. Perfetto. Ora ci muoviamo molto velocemente in una zona... Estremamente interessante. Che non è quella a cui state pensando voi, Alberto Angela. Proprio estremamente interessante. Estremamente interessante. Non è di qua, non però è... farei anche un po' Voyager. Ma dopo la pubblicità, e poi cambia argomento. Un classico di Voyager. Tutt è tutta lisciata Ecco qua, una bestia. Una cometa è diventata. Ah, l'ha presa, l'ha presa, presa, presa, presa, presa, presa. Oh, la presa, la presa, la presa, la presa... Mmm, mamma mia. Mm. Sciottati mm -hmm. da braccia. Non hai provato ad rialzarti, hai visto? Porca miseria. Anello della benevolenza. Falò. Compriamo un po' di cose. Cioè, eh, recuperiamo un po' di cose. Resti umani, questo è interessante. Ma qui perché c'è acqua, dov'è la perdita? Hai chiamato l'idraulico. Gemma della profondità, vedi? Ti ha già dato un indizio. Mamma mia. Allora. E io non molto subito. Anello. Io. Un anello che simboleggia il favore la protezione della dea fina dalla leggendaria bellezza fatta. Questo anello. -la eh? È molto figo quest anello. Adesso, questo anello. Non ho capito, questo anello mena bla. Questo anello, bla bla bla. L'altro oggetto che abbiamo trovato è un oggetto per una Covenant, però ha una descrizione interessante. Oltre a avere una thumbnail molto interessante che ricorda un'umanità. Prova del successo di uno dei seguaci di Aldrich, che attendono con pazienza il ritorno dei, del divoratore degli dei. I resti sono la parte più pesante del corpo umano, sono destinati ad affondare negli abissi più profondi, dove si tramuteranno nelle catene che avvincano questo mondo. Quanta poesia, eh? eh? Ma la cosa più importante e interessante di questo luogo è quell'NPC. E questo è il terzo arcidiacono che mancava. McDonnell. McDonnell. Sì, infatti vedi quanto grasso che è... È ovviamente morto, ma eh, ci permette di entrare nel patto, cosa che a noi non interessa fare. Va bene, ragazzi, detta questa, cominciamo a salutare. Nei file ha cominciato già a spammare tutto quanto. Vi ricordiamo che siamo sempre online il mercoledì alle 9 e mezza di sera per un'oretta e mezza. Esattamente un'ora e mezza. Eh, abbiamo anche... se sì, lo sgarriamo. Abbiamo anche cosa, Alessandro? Cosa abbiamo? Abbiamo un canale... un gruppo Telegram dove... Sì. Disquisiamo sui massimi sistemi. Esatto, libero è, eh? non è broadcast. Tutti, tutti possono scrivere, fare, brigare. Bellissimo. Esatto. Una volta al mese... Poi... No, già. orcia Co e... <ride> magari entra qualcuno, non lo so. <ride> magari gli entra a qualcuno. Poi abbiamo il uh... canale YouTube. Cioè mettiamo il meglio del meglio, ma abbiamo anche una raffinatissima selezione di video, le migliori annate proprio. E poi cosa troviamo? Basta, non abbiamo nient'altro, però. Abbiamo, sai cos'è che abbiamo? Sai cos'è? Cos eh? Perché abbiamo quasi 40 anni. Abbiamo sonno, perché sono le 11. Beh, eh, vabbè. Buonanotte. Cioccio, ma ok. Tu hai fame? Perché hai Io dei problemi, Probabilmente hai un tapeworm. warm. Ma, ma, ma hai fame, hai fame, hai fame di gloria, hai fame di. <ride> Un salutino a tutti, ciao Dai, ragazzi, grazie per essere stati con noi, anzi ragazzi ragazzi rag... ragazzi, eh? ragazzi ragazzi grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito, grazie graziella. Adesso ti taglio perché non ne posso più <ride>